Grazie Presidente. Portiamo oggi qui in aula il progetto di sovrappressione voluto da Snam Stogit con l'avvallo più o meno esplicito di sindaci che si sono succeduti nel comune di Minerbio. Si tratta, come tutti sappiamo, di un sito di estrazione di gas naturale che una volta esaurito si è trasformato nella più grande area di stoccaggio eh, d'Italia e una delle più grandi d'Europa in un comune di 9.000 anime circa. che nel dicembre del 2012 Stogit S.p.A., la società di Snam che gestisce questo sito presenta al Ministero un progetto per aumentare la pressione del giacimento e comprimere il gas al 107% della pressione originaria, perché? Per aumentare la capacità di stoccaggio di circa 420 milioni di metri cubi. Ora questo è un tema che abbiamo trattato già nella Commissione di venerdì, eh, una seduta che ha portato a una risoluzione votata in maniera congiunta da tutte le forze eh, politiche eh, presenti, che si sono dette concordi nel superare no? eh, la sovrappressione, persino eh, anche azione di Calenda che quel progetto invece l'aveva avvallato. Perché ne parliamo oggi? Perché a seguito di quella seduta io mi sono ritrovata, devo dire anche abbastanza inspiegabilmente, sul giornale gli attacchi della sindaca di Minerbio che. Ehm, si meraviglia del fatto che il Movimento 5 Stelle finalmente abbia preso una posizione sul progetto di sovrappressione, giustifica la Regione e eh, chiede alla sottoscritta di sollecitare il Ministro affinché dia una risposta definitiva a eh, una nota che la Regione ha mandato eh, due anni fa. Io comprendo eh, come dire, eh, eh, questa Sindaca che evidentemente vuole portare a casa eh, il progetto e, e quindi come dire si trova un po' in imbarazzo di fronte all'esito della commissione di venerdì, però eh, ci tengo a ribadire in questa sede che intanto il Movimento 5 Stelle ha sempre partecipato agli incontri sul territorio, ci sono andata io e quindi lo so molto bene e eh, sempre io stessa sono eh, in contatto e ho interloquito più e più volte col comitato che questo impianto, che questo progetto non lo vuole, non so dove fosse la sindaca all'epoca eh, sicuramente io se lei questo progetto lo vuole portare a casa noi eh, no eh, però alla fine di tutto io credo che ciò che eh, interessa ai cittadini e ciò che conta sono gli atti degli enti interessati e non gli attacchi un po' scomposti evidentemente davanti all'ipotesi che quel progetto possa sfumare tralascio il tema dei rischi più, più volte sollevati anche dal dottor Armaroli del CNR che è a capo delle, del comitato e il tema delle mancate informazioni all'interno della commissione chiese, che è stato oggetto anche di una puntata di report in ogni caso agli atti rimane che quella richiesta trovò il parere favorevole nel marzo del 2017, siamo sotto il governo Gentiloni, il Movimento 5 Stelle era l'opposizione, da parte dell'allora Ministro all'Ambiente Galletti e nell'aprile del 2018 dal mese, ovvero dal Ministro uscente Calenda. Dopodiché eh, negli anni, nei mesi e negli anni successivi si è... È arrivato il PNEC, il piano nazionale energia e clima, che ha giustamente rivisto le priorità, prevedendo un maggior ricorso a fonti rinnovabili e riducendo la dipendenza dalle fonti fossili. Non solo, 15 giorni fa in Commissione Ambiente al Senato è stata approvata una risoluzione che chiede di eh, migliorare ancora di più il PNEC e adeguarlo alle nuove sfide che, eh, previste dall'Unione Europea, che riguardano la transizione ecologica e la eh, decarbonizzazione. Quindi, come dicevo, una, ridurre le, la dipendenza dalle, dalle importazioni e aumentare il ricorso alle fonti rinnovabili. Allora io credo che oggi ci siano già le condizioni per potersi esprimere senza dover aspettare il Ministero dello Sviluppo Economico, pertanto chiedo alla Giunta se intenda esprimere la propria contrarietà rispetto al progetto Stogit di esercizio sulla pressione fino al valore del 107%, negando quale che sia la risposta del MISA alla nota del maggio del 2019 della Regione, l'intesa. Non risulta ad oggi che il Mise si sia ancora espresso in merito. Quindi la Regione, prima di esprimersi sull'esercizio in sovrappressione dello stoccaggio di minerbio è intenzionata ad aspettare un riscontro da parte del Mise sulla coerenza dell'intervento con la nuova strategia energetica e si impegna a condividere con l'Assemblea la risposta del Ministero stesso. Evidenzia anche che la propria posizione sarà in ogni caso il frutto della valutazione e contemperazione di tutti gli interessi coinvolti, a partire naturalmente da quello della sicurezza, facendosi anche carico delle preoccupazioni espresse dai territori. La Giunta ha preso atto positivamente della valutazione, anzi della risoluzione approvata, mi pare unanimità, dalla Commissione e quindi si sente politicamente impegnata anche a dare riscontro a quell'atto di indirizzo. Accolgo favorevolmente la chiosa finale del sottosegretario che ha preso qui oggi un impegno nel dare seguito a, a quell'atto politico che abbiamo votato e con un lavoro anche propositivo fatto in commissione eh, da, anche dai, dai colleghi insomma, delle forze politiche che ci hanno lavorato. È chiaro che dal mio punto di vista credo che non ci sia bisogno di eh, aspettare il Mise per sapere che, eh, se quel progetto è strategico eh, o meno, perché si tratta evidentemente di una decisione politica. Il problema vero però è che questa sindaca con cui io non ho mai avuto purtroppo il piacere di interloquire, che non ho mai conosciuto e che però, eh, di cui mi ritrovo i suoi attacchi sui giornali, Ciò che questa sindaca non dice è che il suo pre predecessore, di cui non mi risulta abbia mai preso le distanze, ha firmato un accordo che prevede, stando, stando anche quanto mostrato all'epoca dalla puntata di report, che, il progetto, che se il progetto non verrà portato a termine il Comune dovrà restituire 700 euro promessi e 700 euro già incassati, parliamo di un milione e mezzo di euro. Questo è il vero nodo, un contratto capestro che è stato eh, firmato. Ora io non vorrei che questa scelta condizionasse in qualche modo anche le scelte future eh, della Regione. Sicuramente però questo spiega il maldestro tentativo da parte della prima cittadina del Comune di Minerbio di cercare di scaricare le responsabilità su altri.